Ogni colpo che do lo schermo si rimpicciolisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop. su supporto a un creatore Inserite il codice creatore porto così come lo avete scritto a schermo Accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi la sfida di oggi è ogni colpo che sparo lo schermo si rimpicciolisce Diciamo che non sarà facile né in editing né, né diciamo assieme provare a farlo Perché dovrò far diminuire lo schermo di pochissimo Ogni colpo che sparerò, altrimenti arriverò, tipo, già a due kill, che lo schermo sarà minion. Quindi dovrò cercare di fare del mio meglio. Ogni... E cercherò di sparare principalmente con un fucile a pompa. Vediamo, allora. Io direi di scambiarci questa cosa così, eh. Esatto. Di evitare le mitragliette, per quanto ci è possibile. Magari di trovare, non lo so, un lanciarazzi. Comunque, ragazzi, ragionando con una testa, ci servono armi che sparano con una bassa cadenza. Quindi armi a colpo singolo, semiautomatiche... Per esempio già il 3 colpi non era una grande scelta All'M4 diciamo che potrebbe essere leggermente meglio Credo che sia successo qualcosa alla mia visuale Perché prima stavo provando a, gioca a giocare Esatto ma è troppo veloce Io non capisco perché sia così veloce Ho abbassato un pochino Spero che vada meglio sinceramente Ma prima ho provato a sparare nel game precedente E... Mi sono ritrovato su un altro pianeta praticamente Comunque, dai, andiamo, andiamo ragazzi siamo, siamo pronti, vi siete pronti per questa sfida? Io sinceramente, decisamente no Io non vorrei neanche fightare Non so neanche perché sono andato in una zona così brutta Sinceramente, allesi, piena di gente Dovevo andare in una zona senza nome Camperare, farvi vedere tutto il video Senza che io facessi una mezza kill E arrivare solo in ending Però non è il mio stile di gioco Quindi sarà molto divertente vedere questa cosa allora, puzza grande, ottimo La, la mitraglietta non la prendo manco se mi pagate uh, Ancora mitraglietta Basta quelle mitragliette, datemi uno spasso Vi prego, sarebbe la miglior cosa che può Darci il gioco, uno spasso o lanciagranate Cioè un lanciarazzi Sarebbero le, le cose migliori, una pistola se... Vabbè, ciao, grazie gioco, eh, veramente Sempre all'avanguardia, sempre sul pezzo Oh oh, siamo calmi eh? Eh, Sta là, lo vedo, sta nascosto dietro al... Avevo l'hit sicuro, però lasciamo fare un attimo Lasciamo fare un attimo, ragazzi Lasciamo fare un attimo Lasciamo fare un attimo non, non... Sapete che sparerei io Sapete che farei io, ma non posso Dai, ok, uno Ok, un colpo Un colpo, un hit, andato Easy Senza problemi, sta arrivando un altro Non ti posso sparare. Guarda, guarda che infame, guarda. Ok, massacrato. Sta arrivando un elicottero. Cavolo, che brutto dover giocare così. Già, ho non so quanti colpi ho sparato, siamo in pochi comunque, 27, non so come mai, ma la safe si è... cioè la gente si è massacrata, non so cosa diavolo sia successo, ma sono diminuiti drasticamente i nemici, e sinceramente io sono felicissimo di questa cosa. Mamma mia ragazzi, ah. diciamo che lo schermo già ora potrebbe essere abbastanza piccolo, però... però... sono ancora fiducioso, dobbiamo però trovare armi migliori ragazzi. Ok, fortunatamente, dai, no, l'augino... La UG, no, ti prego. Tutto ma non ora la UG. Ma io non posso permettermi di sparare tre colpi alla volta. Lo schermo. fa Facciamolo, dai. Prendiamo la UG. Prendiamo la UG. Sparerò solo se ho colpo sicuro, dai. Ah, non lo so. Che è difficilissimo pensarci. Non posso dai, tre colpi, no. No, non ha, non ha senso, ok? Che fa danno, ma un tre colpi non me lo posso permettere in una sfida del genere. Altrimenti, veramente. Mh, diventa un casino, no. Ok non fa nulla Tra l'altro ragazzi intanto vi ricordo che ogni sera alle 21 siamo in live sul sito Viola per giocare assieme a Fortnite e a tanti altri giochi Inoltre vi ricordo che in live gioco anche con i fan quindi se volete ragazzi ritrovarvi con me alle 21 fissi in live ogni sera Vi lascio in descrizione nella sezione live streaming il link del canale dove potete iniziare a seguirmi In modo da restare aggiornati su tutte le live che faremo e anche perché è il canale dove faccio le live. Come ci si becca, stasera alle 21, ragazzi. Intanto. Io, un elicottero, non dobbiamo farci notare Quindi ok, neanche l'elicottero è una grande idea Eh raga, dobbiamo solo trovarmi Punto, cioè, né più né meno Andiamo alla ricerca di cesta, nella speranza anche degli approvvigionamenti meglio evitarli Perché vorrebbe dire esporsi troppo Queste partite sono ragionate Ragazzi, avete presente negli anime quando fanno i ragionamenti Tutte quelle cose Noi, noi siamo così, cioè, ragionati Ragazzi, e ci piace, ci piace N Niente, ovviamente, ok questa cosa mi fa sempre molto molto piacere Devo fullarmi di qualunque cosa Io devo arrivare nell'endgame che mi chiudo Col mio sparabende e inizio a spammarmi Bende come se non ci fosse un domani Io non voglio fightare in ending Effettivamente voi magari uno scherza Però sarebbe la miglior cosa cercare di non Fightare neanche l'ultima persona Sarebbe il top cercare di resistere con uno sparabende fino Fino all'ending Cioè andare all'ultranza capito Inutile dirlo ma non vi aspettate un game con tante kill Perché <ride> ovviamente devo cercare di evitarli Fight più che di farli Ah ragazzi, è divertente Almeno io mi sto divertendo È, è ansiogena la cosa è, Veramente, ok Vabbè, allora la safe è lontana Sta su Celti, dopo di agency anche addirittura Quasi quasi io mi devo camperare in un cespuglio Ora che ho visto questo cespuglio mi è venuta l'idea Campero in un cespuglio, devo trovarlo Devo andare in safe e camperare in un cespuglio Oh, ma panico Mi ha fatto via l'infarto sto, sto cespuglio è fresco Bello fresco, mi piace Però non è in safe Quindi fresco però Sta da un paio di giorni in frego C'è uno di oggi Ah, oh, cespuglio, cespuglio, cespuglio In safe Oh, come sei bello Sei bellissimo È permesso? Ok, cespuglio bello vuoto Come piace a noi Eh sì, ragazzi Ci tocca Ci tocca stare qui per un po' Probabilmente ci tocca stare qui per un po' Intanto io vi ricordo di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina Se non l'avete ancora fatto ma oh, la, la sentite l'ansia Cioè proprio così nell'aria Proprio si può toccare Un pezzo di ansia ho preso Eh vabbè ragazzi andiamo No ma incontro per forza qualcuno Andando là incontro per forza qualcuno Per forza ragazzi Ve lo dico io Per l'esperienza di Fortnite qualcuno lo, lo devo incontrare Sper, Spero di sbagliarmi Spero di non avere esperienza di Fortnite anche se dopo due anni Esatto, già ho lanciarazzi, ok Per me vale come incontrato Per qualche secondo mi pareva di aver visto muovere qualcuno qui dentro Ma io non ho manco jump, non ho jump, non ho movement Se, devo... se mi ritrovo in un fight devo fightare e basta Siamo in otto ragazzi, dai Se mi ci riesco a mettere, ti prego dimmi che non c'è nessuno in, quei... in quelle strutture Ok Uh, lì stava una cassa figa, però non fa niente, ormai è andata Ormai stiamo qua, non, non mi voglio muovere Non so voi, però io non ho tutta questa voglia di muovermi Sta là, lo vedo non ho, non ho avuto neanche la fortuna di trovare un barret, capito? Ma ha sparato me? Ha, ha sparato Ha sparato me 3, 2, 1 Safety, prego Speravo di non lanciarazzi. Abbiamo il C4. Il C4 non vale come colpo sparato, eh. Quello io potrei mirarlo. Cioè, ce l'ho nel mirino, dai. Guarda, guarda. Che fastidio. Più livelli a sparare, guardateli. Ma si sono messi veramente a giocare la World Cup? Non lo so. Ma perché tutti fortinati così tanto? Cavolo, sembra una partita incompetitive. Mi sento un nome, ragazzi, mi sento... Ma questa che stanno a fare? Stanno Stanno a coverare, non lo so Cioè, guardateli, ragazzi, sono tutti bravi a costruire, a fare tunneling Cioè, non c'è uno scarso, capito? Io questi potrei fightarli, ma fightarli, intendo fightarli proprio Cioè, devo iniziare a fightare seriamente Eh, mi stanno cominciando anche a... Adacci... Si, sì, stanno cominciando anche a... A mettere troppo vicini, sinceramente Quello... A me è arrivata una cecchinata, comunque Non so da chi... Ah, mi ha visto, infatti. Ok, ok, ok, ok. La mia copertura è saltata. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Si è messo sulla mia testa. Nessuno sta ancora sparando me? L'ora sono ancora ignorato. Ok. Ok, ragazzi, dai, dai, dai. Wow, andata, andata, signori. Ma stiamo scherzando, mi è preso un panico ad un certo punto. Mamma mia, ragazzi, abbiamo fatto rinficilire anche lo schermo di fuoco